Sono Rossella Fasano di VPF, Azienda delle Handicap Mobili per Canterice. Abbiamo conosciuto Tueffi quasi per caso ed è stato amore a prima vista. Difficile all'inizio perché è un approccio completamente nuovo alla gestione delle email, ma con valido aiuto dello staff di Tueffi e i vari tutorial siamo riusciti abbastanza velocemente a capirne e ad apprezzare la validità e l'utilità, fino a non riuscire più a farlo nemmeno. Tutto a parte dal mail, dalla visita in sede da parte del cliente o dalla sua telefonata. E da lì si scatenano vari automatismi ed eventi a catena, che nel caso specifico di WPF comprende al momento sei felice utilizzatore di WPF, che ora con lo scopo comune di trasformare il cliente potenziale in un cliente reale, ad interagire fra loro, portando avanti le pratiche dei clienti, completando i vari incarichi, aprendo vari progetti, riuscendo senza alcuna difficoltà ad essere informati e aggiornati su tutti gli avanzamenti e questo senza dover perdere tempo per scriversi, per chiamarsi, per cercarsi, perché qualsiasi dato utile è visibile contemporaneamente a tutti quindi anche un valido miglioramento della gestione del tempo. Mi sento di poter tranquillamente concludere che lavorare con tu epi è quasi come giocare. Grazie.